Ciao e benvenuti in un nuovo video, allora oggi vi voglio parlare un po' di questi prodotti che ho testato di Airbus, perché sono super pubblicizzati, super chiacchierati, super promossi da tutti e ho detto, tanto che me li avevano inviato, mi avevano inviato questo kit il, di Minisize, io l'ho completato aggiungendo un altro prodotto e ho detto ok, proviamo tutto e ve ne voglio parlare, perché? È abbastanza costosino ma si riferisce ormai un po' ovunque quindi la trovate su ehm, look fantastic ma anche pinalli ed è che si tranquillamente in italia pinalli oltretutto italiana e consiglierei di acquistarlo lì scontabili mh, oppure sul sito ufficiale di Airbus che comunque spesso ha delle promozioni quindi dipende da lì ma va davvero la pena di questi prodotti lo scopriamo adesso insieme se riusco ok allora quelli che ho qui sono quelli i prodotti classici per capelli lunghi, questa linea classica. Ci sono delle altre linee che però non sono complete, quindi non hanno tutti questi prodotti, perché qui abbiamo lo shampoo, il balsamo, il trattamento, volume e la maschera, mentre gli altri hanno solo lo shampoo e il balsamo. Ma so che ci sono per capelli da pulificare, quindi il trattamento verde, se non sbaglio, poi c'è il, il viola per i capelli ricci ed il ocra perché non è un marrone è un ocra per i capelli eh, fibrati dovrebbe essere così comunque vi dirò nel caso questo è quello classico più completo ed è anche per quei capelli lunghi e danneggiati quello che è destinato di più a me allora ora appoggerei qui i prodotti perché io mi sono portata anche il foglio per via di prezzi giustamente allora questi sono tutti a base di avocado e cocco, tra gli altri cose. Non ho provato, e ci sarebbero ma non le ho provate, le vitamine per capelli, che tante ne parlano. Sono tipo vitamine gommose, aspettate perché ho sempre un problema di skin saver, dopo l'aggiornamento mi passo skin saver come se fosse un telefono. <coughs> Aiuto, in diretta. E allora a base di avocado e cocco per capelli lunghi e quindi per proteggere le lunghezze e vi stavo dicendo che non eh, ho provato le vitamine gommose perché per quello mi dicono che sono buone però preferisco sfidarmi per le vitamine per capelli rinforzanti e capelli, unghie e ovviamente anche peli eh, perché se fanno tutti capelli e unghie fanno anche peli, mettetelo in, in, in eh, preventivo, è normale se funzionano crescono anche quelli e mi preferisco a, è, prodotti da farmacia Swiss è buonissimo a mio avviso ma ce ne sono anche altri ed è, non questi che cosmetici però potrebbero anche essere validi ditemelo voi io adesso partirei con lo shampoo allora adoro questi colori perché c'è lo shampoo rosa il balsamo blu e poi c'è il trattamento che ha blu e rosa quindi è piano. partiamo con lo shampoo che è questo shampoo ed è con avocado e cocco ve l'ho detto allora 350 ml 14 euro e 99 ok perché se non sette e eh, ho visto che è vendibile però così c'è due prodotti due mini size che da viaggio ci stanno perché ognuna è un mm, 60 ml quindi ci sta allora non mi ricordo il profumo che non è niente di che ma comunque ok lo shampoo mi piace è un buono shampoo è valido sto scivolando giù dalla panchina ma non ci fate caso ok capiamo qui ed è basta poco prodotto fa una bella schiuma deterge bene il cuoio capelluto e i capelli non lascia residui non irrita le, la pelle si risciacqua facilmente e non secca i capelli, non li secca eccessivamente. Quindi ovviamente dopo dovremmo usare un trattamento come balsamo oppure maschera, ma comunque sia fa il suo lavoro e questo devo dire che mi è piaciuto. Ora andiamo con il rosa balsamo. Il balsamo che dovrebbe essere questo qui, eccolo sempre presto penso che sia uguale ma controllo 350 ml 14,99 euro il balsamo mi ha deluso tantissimo cioè voi considerate che lo shampoo io ci ho fatto tre usi tranquillamente e, tre usi anche abbondanti nel balsamo in una volta e un po' l'ho finito perché non fa niente, cioè tu lascia, e... è... lascia i capelli come se fosse acqua, cioè lo applichi, lo applichi tanto e è... lo la lasci in posa anche più tempo, perché io lo lasciavo in posa al tempo della doccia ma vedevo che i capelli non riuscivo a pettinarli e le allora ho detto vabbè mettiamolo più tempo ce cioè, l'ho lasciato anche 10 minuti quindi ed ho detto vabbè finisco la doccia l'ho rimesso ed è il, sui, sui capelli finisco la doccia magari ho mosso il microfono scusatemi mi asciugo intanto e tengo sul il per i capelli e dopo i capelli li risciacquo dopo quindi passate 10 minuti 15 minuti e dopo li ho risciacquati ma un pochino meglio ma non tantissimo nel senso che proprio lasciamo i capelli non stopposi ma annodati quindi il balsamo no, no assolutamente no veniamo col finire i prodotti ok allora intanto mi mostro aspettate eccola qua questa è la maschera questa è dell'ho presa in full size non so se esiste un travel size non ho controllato se ho un problema di danzara ed è non so se esiste il travel size ma questa l'ho comprata io perché volevo testare tutto il set ehm, 220 ml prezzo 31,99 euro l'ho acquistato da Pinalli con lo sconto allora, completamente finita il profumo è sempre un po' nullo cosa vi devo dire? la maschera funziona lasciata sulle lunghezze sulle punte il tempo della doccia in questo caso Funziona nel senso che ed è, lascia i capelli abbastanza morbidi, pettinabili senza però andarli a strappare e non li senti stopposi, oltretutto ed è, non li appesantisce, non li fa sporcare più velocemente. Non la migliore maschera che io abbia mai provato, trovo che sia più un balsamo. Ba la maschera ha la potenza del balsamo, quindi o fate un impacco urto, che ci potrebbe stare un bel impacco urto anche da lasciare in posa sui capelli per un bel po', che però io non, è, non ho tutto questo tempo da tenere in posa le, le maschere, oppure, oppure, oppure potete scegliere lo shampoo, che è valido, e la maschera al posto dello shampoo. Quindi non pensate che sia una maschera, ma la usate come balsamo. Shampoo? e basta a poche parole loro due ok eh, perché basta mobiliando però mi piace a trovare i prodotti e ora veniamo all'ultimo prodotto che è quello un po più pubblicizzato un po più mostrato e un po più di allora io vi dico una, tutta una cosa questo era nel set ed è un travel size da 40 ml io vi dico che l'ho acquistato eh, il formato intero allora intanto è vendibile da 40 ml a 10 euro quindi magari provatelo da 10 euro così se no 125 ml 28 euro cos'è questo? è un trattamento spray che va bene per i capelli umidi quindi dopo averli tamponati con un asciugamano applicati umidi oppure anche asciutti io consiglio umidi non lasciare residui ma lo consiglio umidi è un trattamento che dà volume ma ragazze dà volume sul serio cioè funziona davvero vedete che io ho sempre questo problema di zero volume nei capelli non è che abbiamo dopo delle cofane modello Francesca Cacace chi sì, è dei miei tempi se la ricorda le altre non lo so ditemi se sapete chi è Francesca Cacace ok e non, vi, non mi do, non vi do altri aiuti Francesca Cacace non vi farà sicuramente una coffana del genere, ma comunque sia il, la, la differenza dal prima al dopo lo vedi. Oltretutto non lascia residui, non sporchi i capelli, non li appesantisce ed io lo vado ad applicare, proprio su tutte, eh, alzo un po' le ciocche sui capelli bagnati, lo vado ad applicare una su ogni tipo di, di un po' intorno, un leggero massaggio appena appena e poi dopo pettino e vado a mettere in posa. La differenza c'è, a me questo prodotto piace, piace davvero tanto, infatti l'ho comprato. Allora, nel caso vi piacesse qualcuno di questi prodotti, io vi segnalo che spesso e volentieri, scusate ma ho un problema di zanzara, spesso e volentieri sul sito proprio di The Airbus, e fanno delle promozioni con uno più uno, quindi uno lo acquistate e uno ve lo regalano. Quindi io credo che questo se ci sarà una promozione l'ho acquistato eh, l'intero su Pinalli perché de voglio aiutare comunque le aziende italiane ma nel caso sto attenta alle promozioni se faranno un uno più uno di questo faccio scorta perché è davvero ne ho provati tanti, negli anni ne ho provati tantissimi ma questo a mio avviso resta il migliore perché resta leggero, non appesantisce, non irrita, non ha profumo, non dà niente ma dà l'effetto volume che assolutamente a me piace, è un po' l'effetto volume se siete esperte di shampoo secco che quando date lo shampoo secco un po' dà volume, ecco uguale a meno sui miei capelli e io ho e capelli misti quindi eh, tendono un po' proprio a essere piatti però se vado a dare eh, un prodotto più volumizzante o lasciare residui oppure tende a sporcarmi troppo velocemente i capelli mi è piaciuto assolutamente a questo punto io voglio sapere da voi se avete provato questi prodotti e come vi siete trovate oppure quale vi incoragisce di più io vi dico shampoo e questo assolutamente se per caso avete trovato anche le vitamine gommose fatemelo sapere, ah non l'ho portato dietro non l'ho portato dietro perché mi sono scordata di Airbus ma ormai è disponibile in tantissimi altri anche brand c'è anche un massaggiatore per cuoio capelluto fatto proprio a forma in plastica con i dentini in gomma siliconica da utilizzare sullo shampoo oppure da solo che va a massaggiare il cuoio capelluto durante lo shampoo. Ottimo! Io ne ho provati diversi anche lì, anche presi dai cinesi, presi anche su Amazon, ma dopo un po' si staccava la gommina. Quello dura da mesi, mesi e mesi quindi ottimo ed è ancora perfetto quindi nel caso vi consiglio anche quello e niente a questo punto io stringo con il video ed è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao